Chi piaccia play, dammi like Ci stanno letti chicchi grand like Che condividi uomo che non basta mai Ma Maxi Mi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro e ombre Ma Matalo, ma camperon dietro la gru, E di iscriverti al canale Maxi su YouTube Vuoi dirci tutto e di più forza fallo pure tu Perché con le chicchi critica ma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Mazzi e questo è un video informativo per quanto riguarda la casa produttrice di giochi Ubisoft eh, qualcuno che era già iscritto si ricorderà inizio dicembre portai un video che parlava di Ubisoft che regalava giochi e fino all'inizio di dicembre Ubisoft regalava Assassin's Creed e regalava World Conflict eh, ha deciso comunque di prolungare questa cosa e quindi tutti gli utenti Ubisoft che sono già registrati o comunque vi potrete registrare avrete eh, diciamo questi due giochi che c'erano fino ad ora in più è stato aggiunto un nuovo gioco ragazzi che è eh, come state vedendo watchdog watchdog che comunque è un titolo sempre di Ubisoft e per ottenerli ragazzi è abbastanza semplice come ho già detto se siete eh, diciamo, clienti Ubisoft che avete comprato dei giochi Ubisoft avrete sicuramente un account e quindi potrete ovviamente eh, accedere all'area servizi di Ubisoft e potrete usufruire di tutto quello che c'è ragazzi allora eh, come dicevo dal 18 dicembre 2017 alle ore 15 al 23 dicembre eh, 2017 alle ore 11 avete piena disponibilità di questi tre giochi come fare a scaricare questi giochi ovviamente dovete essere registrati già come ho detto quando avete il eh, vostro gioco che vi interessa ci cliccate sopra e andate per, eh, per scaricare questo gioco allora io sono registrato da diciamo da console quindi qui mi chiederà di registrarmi anche da pc quindi andremo a cliccare su registrati da pc anche se, eh, se anche a voi vi darà la stessa cosa diciamo andremo a registrarci non dovremo fare nient'altro eh, ovviamente gli dovremmo dire di usare questo account quindi andremo ad usare l'account e qui abbiamo già il gioco ragazzi eh, il gioco è stato aggiunto alla tua libreria quindi potremmo, trovare, potremmo scaricare tranquillamente il gioco quindi qui lo dice puoi trovare il, il tuo nuovo gioco nella tua libreria giochi di eh, Uplay PC quindi a questo punto l'unica cosa che dovete fare ragazzi è andare qui e avviare il vostro download ragazzi niente di più semplice al limite se volete scaricare anche uplay pc scaricate l'app uplay pc e avrete diciamo degli aggiornamenti costanti da parte di ubisoft per quanto riguarda tutti i suoi giochi per quanto riguarda tutte le, le sue cose ragazzi quindi non perdete non perdete questa occasione per scaricare questi tre giochi da pc per i player da pc a cui interessa questa cosa penso che sia una buona occasione ragazzi detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti